In questo momento questo convegno è, è stato voluto proprio per raccontare due progetti. Eh, progetti molto diversi ma che tendono entrambi eh, all'implementazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella nostra regione e che sono progetti svolti in collaborazione con altre istituzioni, con associazioni, con università. È la stessa legge istitutiva della figura del garante dell'infanzia che infatti prevede che il garante eh, agisca sul territorio per diffondere in primo luogo la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, eh, tesi al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come titolari di diritti e lo faccia appunto in sinergia creando rete tra soggetti pubblici e privati e le istituzioni. Eh, la conoscenza della convenzione, la conoscenza dei diritti dei bambini e dei ragazzi deve riguardare non soltanto gli adulti ma anche e soprattutto i bambini e i ragazzi che devono essere maggiormente consapevoli di quelli che sono i propri diritti, devono essere coinvolti direttamente. Eh, ci ricorderemo tutti che soprattutto nella prima fase della pandemia i bambini e i ragazzi sono stati i grandi dimenticati, erano sostanzialmente invisibili e ci sono state davvero Moltissimi, moltissimi appelli in questo senso. E anche successivamente i bambini e i ragazzi venivano visti come figli, come alunni, come studenti, ma non come titolari di diritti propri, che invece è la base della rivoluzione culturale che la Convenzione ONU del 1989 ha avuto inizio e che sicuramente ha ancora della strada da fare. Eh, credo quindi che sia assolutamente fondamentale, soprattutto in questo particolare momento storico, coinvolgere direttamente i ragazzi fornendo loro delle informazioni perché possano eh, sviluppare un loro pensiero critico e perché possano partecipare in maniera eh, strutturata a tutte le decisioni che li riguardano. E questo, questa comunicazione ovviamente deve avere ad oggetto anche la famiglia e il preambolo stesso della Convenzione che ci dice che la famiglia è il gruppo sociale fondamentale, l'ambiente naturale di crescita, di sviluppo di tutti i suoi membri ed in particolar modo ovviamente dei bambini. È un progetto eh, europeo, il C3 che vuole praticamente creare un'applicazione, eh, cre una creazione che sarà partecipata dai, dagli stessi ragazzi, come appunto ci racconteranno, un'applicazione con cui i ragazzi potranno rivolgersi direttamente al garante, tutti i ragazzi, anche ad esempio i ragazzi che si trovano all'interno di una comunità e che quindi hanno delle difficoltà. Eh, la, la base diciamo, di partenza di questo progetto è stata la scarsità di segnalazioni rivolte direttamente al garante, nonostante la legge istitutiva lo consenta, in realtà le segnalazioni sono state veramente pochissime. Le motivazioni sono molto diverse, ma sicuramente le finalità più importanti di questo progetto sono in primis appunto rendere i ragazzi maggiormente consapevoli dei loro diritti, eh, renderli più consapevoli anche di quando questi diritti vengono violati, perché ci possono essere delle situazioni non così nette ma sfumate ed è quindi importante che i ragazzi comprendano anche quando i loro diritti o i diritti dei loro pari vengono appunto eh, violati, il, eh, la possibilità di sapere a chi rivolgere una loro istanza, una loro segnalazione, come funzionano poi le istituzioni, quindi credo che questo possa anche aiutare da una parte il, i giovani diciamo, ad avere un accesso più diretto alle istituzioni e ai professionisti e dall'altra anche ad aumentarne in qualche modo la fiducia perché li possano sentire appunto non come delle entità astratte, ma come come delle realtà a loro vicine che possono essere davvero di aiuto e infine unicamente appunto alla redazione di linee guida che verranno poi diffuse e eh, insomma in qualche modo eh, conosciute anche dai professionisti, anche le autorità e le istituzioni potranno eh, utilizzare i risultati di questo progetto per eh, migliorare i propri sistemi eh, di protezione dell'infanzia. Decisioni. e quindi è stato molto interessante, è stato per me molto arricchente perché non mi è mai capitato di immaginarmi un'applicazione che potesse venirmi in aiuto quando io ne avevo la necessità e immaginarmi che questa applicazione è stata cioè, un grande aiuto e quindi con il gruppo del CLM, del Universe Network e con l'aiuto di studentesse dell'Università di Torino Uh, siamo riusciti ad individuare queste caratteristiche che si sono suddivise poi, uh, che abbiamo poi suddiviso in, uh, uh, sulla parte applicazione e sulla parte ufficio, perché sul, um, per quanto magari l'applicazione è sempre uscito il, il tema della privacy, che è un tema Uh, molto difficile perché... per raggiungere le finalità del progetto eh, è stata necessaria una valutazione delle necessità eh, dell'infanzia e dell'adolescenza che è stata condotta in parte tramite il lavoro dei focus group che è stata descritta poco fa da Stefano e in parte anche grazie ad un'indagine che l'Università di Torino ha realizzato. Eh, contattando da un lato autorità pubbliche e eh, autorità pubbliche eh, sia eh, operanti a livello nazionale ma anche a livello europeo e mi riferisco in questo caso eh, non soltanto autorità garanti per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche servizi scolastici, e eh, in particolare referenze del bullismo, forze di polizia, forze dell'ordine, magistrati minorili e servizi sociali, per raccogliere dati quantitativi rispetto alle segnalazioni da loro ricevute sulle violazioni dei diritti di persone di età minore. E un'altra parte dell'indagine è invece stata condotta rivolta alla cittadinanza, cioè si è cercato di capire come quanta sia la consapevolezza che la gente normale, cioè i non addetti ai lavori, abbia rispetto alla figura dell'autorità garante e anche a quelle che sono le potenziali violazioni dei diritti dell'infanzia. Vi partirò da questo secondo aspetto dell'indagine perché secondo me è veramente molto significativo. Allora, su un campionario di 100 persone che hanno risposto al questionario, 70 più del 70% di queste persone ha dichiarato di non aver mai sentito parlare dell'autorità regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Questo significa, eh, e, e tra l'altro abbiamo fatto un contro controesperimento, cioè un esperimento mentale, di chiedere ma invece avete mai sentito parlare dell'autorità per la privacy o dell'autorità antitrust? E la risposta era nella maggior parte dei casi sì. Che cosa significa? Che perché un'autorità sia maggiormente conosciuta e anche maggiormente raggiungibile, deve, essere, deve esserci dell'informazione, ci deve essere un'educazione alla base, sia un'educazione e un'informazione per i più piccoli, ma anche per i più adulti. Confortante un altro dato che eh, ci dice che il 94% delle risposte eh, ritiene eh, si ritiene favorevole all'utilizzo eh, di un'applicazione digitale proprio per consentire un contatto diretto tra minori e autorità garanti per l'infanzia, quindi su questo, da questo punto di vista il nostro progetto sta seguendo una buona rotta. Per quanto riguarda invece i risultati, così vado a chiudere e le altre informazioni le troverete sul sito, i risultati in più interessanti che ci sono pervenuti dalle risposte al questionario da parte delle autorità pubbliche, e ripeto, sono autorità, eh, sono professionisti eh, che mh, sono preposti a raccogliere le segnalazioni in caso di violazione di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Secondo me uno dei dati più interessanti, a parte il fatto che il delle segnalazioni ricevute direttamente dalle persone di età minore rispetto al totale delle segnalazioni ricevute è inferiore all'1% in Italia, un po' più alto, ma comunque inferiore al 19% in Europa. Secondo me, da sottolineare è un aspetto che riguarda le modalità. La lealtà è una realtà torinese che si definisce Digital Experience Company, cioè ci occupiamo di esperienze digitali. Le esperienze digitali sono quelle che facciamo tutti i giorni quando utilizziamo un'app, quando navighiamo su un sito web quando compriamo su un e-commerce. Eh, quindi noi ci occupiamo di progettare, realizzare e comunicare questo tipo di, di esperienze. Eh, ci occupiamo anche di innovazione e progetti che, eh, come il TGCore, quindi progetti europei per noi sono assolutamente importanti e fondamentali perché hanno anche, hanno una componente sicuramente innovativa, hanno una componente anche legata alla CSR, la company social responsibility, quindi la responsabilità sociale delle, delle aziende a cui noi siamo molto, molto legati. Dunque le, le esperienze digitali, come ben sapete, non sono sempre positive. No? A tutti noi è capitato di avere le cattive esperienze nell'utilizzare qualche oggetto digitale, qualche eh, prodotto digitale non solo. Eh, guarda la platea è molto giovane però qualche over 40 tra di voi c'è se avete provato a utilizzare un'applicazione eh, pensata per un pubblico giovane penso a TikTok o a Snapchat vi sarete resi conto che il linguaggio che viene utilizzato, il linguaggio proprio di comunicazione è molto differente quindi ci sentiamo quasi un po' tagliati fuori eh, quindi la sfida che c'è stata in questo progetto è stato di dover andare a creare un'applicazione eh, che parlasse a un target veramente molto particolare eh, quindi quando, quando noi facciamo lavorare con i nostri clienti, quindi andiamo a creare delle, delle, delle esperienze digitali, spesso, sempre più spesso, lo facciamo con un approccio che si chiama co-design, co-progettazione, e abbiamo deciso di raccogliere questa sfida in questo caso, quindi fare una vera e propria co-progettazione insieme ai ragazzi target di questo, di questo progetto, che sono ragazzi in situazioni fragili, spesso magari anche che non parlano italiano, che arrivano da famiglie straniere, quindi con tutta una serie di caratteristiche e con una fascia di età che è di sotto insomma, della, della maggior età molto particolare, quindi la sfida vera di questo progetto eh, è proprio nel riuscire eh, a creare qualcosa che sia in grado di dialogare e che permetta loro di dialogare, la, la, la necessità del pubblico di informare, eh, si è parlato tanto insomma, di, del, del fatto che non c'è l'informazione, non c'è la wellness, la... la, la, la, la consapevolezza dell'esistenza, del garante e anche della possibilità sostanzialmente di ricevere eh, un aiuto, quindi di ricevere delle informazioni e poi di poter comunicare e quindi questa comunicazione poi venga smistata nel modo giusto, nel modo corretto, trasmettendo anche altro punto fondamentale importante, fiducia, perché eh, è importante che l'utente, i ragazzi eh, di, questa, di questa applicazione si fidino e possano eh, ritrovare all'interno di quello che, staremmo, che, che andremo a creare eh, un ambiente che gli permetta davvero poi di utilizzare. Quindi, a me piace molto questo progetto, sono, sono molto affezionato siamo molto contenti di poter eh, contribuire a questo progetto perché mette insieme tante delle cose che fanno parte della nostra realtà eh, e speriamo davvero che possa, diciamo, oltre a, diciamo, ad avere una, una sua eh, continuità, una sua efficacia eh, nel, nel presente che possa avere una continuità nel tempo e anche nello spazio insomma, che possa essere un progetto che continui eh, ad aiutare i ragazzi.